Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vediamo come si fa ad installare in Linux il programma per fare la fatturazione elettronica. Il programma è quello gratis di Agenzia delle Entrate. Ovviamente ha delle caratteristiche molto basiche, molto semplici. Ce ne sono a pagamento tantissimi che offrono tanti servizi, come ad esempio il cloud il mantenimento di tutte le attività aziendali nel loro cloud. Noi oggi ci occuperemo dell'installazione del programma per la fatturazione elettronica di agenzia delle entrate quello gratis, quello semplice per Linux ah, innanzitutto bisogna andare nel terminale Linux che potete trovare in questo menu qua e verificare se nel vostro sistema è installato Java perché questo programma di agenzia delle entrate funziona con Java praticamente il comando è java poi fate meno, meno "-version", questo comando qua e vedete vedete che dice comando eh, java no found quindi praticamente Java, vedete, dice, non, può essere, non è presente e vi consiglia di installarlo, vedete? Noi facciamo così, questo è il comando che vi consiglia, ma noi siamo andati in internet e vediamo che siccome poi ci vuole questa estensione, ist.netx, allora noi copiamo questo comando per installare Java, se non lo avete già installato nel vostro sistema, questo comando è da fare semplicemente se non avete java installato nel vostro sistema sudo aptitude get install ist netx fate tasto destro copy andate nel terminale e fate ctrl maiuscolo v che fa incolla. questo è il comando ve lo vedete ve lo scrivete in bio quello che stiamo facendo stiamo, poi si fa y per dire yes se è in inglese s per dire sì se è in italiano in vostro sistema Stiamo installando Java perché il programma che eh, praticamente ha fatto agenziare le entrate necessita di Java. Vedete che sta installando l'Open Java Development Kit 8, che è quello che serve per far andare questo programma. Lasciamoli installare, poi quando avrà finito l'installazione c'è la necessità di scaricare questo pacchetto, che è il pacchetto, vedete, fel18.jnlp, significa Java Network Launching Protocol, che è praticamente un pacchetto che consente di eh, scaricare contemporaneamente, installare nel vostro sistema il programma delle agenzie delle entrate, che si trova in questo sito di agenzie delle entrate. Vediamo se finisce, perché sono, vedete... 27 megabyte. quindi praticamente prima bisogna verificare con java version se c'è java nel vostro sistema se non c'è lo installate con questo comando qui sudo apt-get install ist-netx e dopo scaricate il programma dal sito di agenzia delle entrate lo lanciamo con questo è più semplice di quello che sembra con questo comando semplicissimo java dopo Praticamente, eh, praticamente parte, parte i programmi, noi lo vedremo. Vedete che dopo averlo scaricato nel terminale praticamente sta, lo sta spacchettando perché sono, i pacchetti arrivano in versione compressa e poi lo sta installando. La nostra versione di Linux è xubuntu, quindi fa parte della famiglia Ubuntu Debian. Adesso se noi facciamo per esempio java-version, vedete che ci, ci, ci, ci dice che comunque Vabbè, c'è stato, ma abbiamo dei problemi perché noi lo stiamo facendo al volo su una distribuzione live. Vediamo se funziona comunque. Allora, andiamo a eh, scaricare immediatamente praticamente il file. Torniamo indietro, vediamo se ce lo fa. Un attimo perché si è un pochino impallato. Eh, eh, si è impallato perché stiamo facendo una praticamente una distribuzione live, allora facciamo richiediamolo un'altra volta, facciamo su google se funziona e facciamo, vediamo, oh, eccoci qua, allora vediamo, eh. vediamo se, se lo, eccolo qua, clicchiamolo e praticamente noi lo salviamo, vedete? E è stato messo, vediamo dove è stato messo. Praticamente dovrebbe essere stato messo all'interno di downloads, vedete, eccolo qua, Fell 18. Quindi che cosa si fa in questo caso? Si fa tasto destro nella cartella download e si dice apri un terminale qua. Vedete che ce l'ho aperto anche qua per fare prima, così siamo già dentro download. Vi aumento un pochino lo zoom di modo che potete vedere più chiaramente. Se noi facciamo dir... Vedete che è all'interno presente, questo è il programma fatto proprio dall'agenzia delle entrate, FEM, fattura elettronica 18JNLP, Java Network Launching Protocol. Andiamo a vedere qual era il comando, il comando era questo qua, lo copiamo, andiamo nel terminale, facciamo CTRL, maiuscolo V, è Java WS, quale file, semplicemente FEM, 18.jnlp questa è la maniera per lanciare questi particolari file di java vedete? mettiamoci anche sudo facciamo un super user vediamo se serve quindi sudo -ws file 18.jnlp è un comando che serve per lanciare questi file. vedete che parte immediatamente ist e questo è il programma fatto in java da eh, praticamente l'agenzia delle entrate vedete modello FEL 2018 si sta collegando e vediamo se sta eh, scaricando se riesce a scaricarlo vedete compilazione fattura elettronica agenzia delle entrate il vendor home page e tutto Vedete, lo sta scaricando qui siamo all'80% che cosa significa che noi il file che abbiamo eh, scaricato questo qui il file 18 jnlp è soltanto un installer, praticamente non è il file del programma, è un installer che va a cercare all'interno del server di dell agenzia delle entrate il programma vero e proprio. Vedete che ci, da, ci chiede la domanda perché significa collegare il nostro computer in un server e quindi ci chiede di dare la fiducia a questo soggetto che è agenzia delle entrate, ovviamente noi diciamo di sì, ed ecco che ci dice che ci siamo collegati e facciamo yes. A questo punto lui ci chiede se vogliamo avere delle eh, icone nel desktop e anche nel menu facciamolo perché così ci ritroviamo subito le icone facciamo di sì ed ecco che questo è il programma versione 2.0 quello gratuito fatto dall'agenzia delle entrate facciamo avanti e ci troviamo dentro il programma se si fa file si fa una nuova fattura e si comincia a compilare la fattura e poi la si spedisce praticamente vi troverete all'interno di un qualche menu, vediamo dove, dove l'hanno messo eh, l'avranno messo boh, fra gli accessori, vediamo tutti per poterlo eh, rilanciare dove, dopo dove l'avranno messo, non lo sappiamo perché nella live eccolo qua, vedete? è dopo la H, in tutti i monelli, in, dopo in, in tutti praticamente le applicazioni, IST Web Control Panel Pannel. voi lo cliccate con questo mino con il naso rosso e riparte Praticamente questa è l'applicazione della, della Sogei fatta per agenzie delle Entrate del, um, eh, per la fatturazione elettronica. Vi ripeto quello che abbiamo fatto. All'interno di un terminale abbiamo fatto Java version per vedere. Poi vi rivedete il, il video e all'interno del box delle descrizioni vi ci metto tutti i comandi. Java version per vedere se avete Java. Se non lo avete, noi l'abbiamo installato con questo comando... Che installa AST e lo scarica praticamente automaticamente all'interno del terminal. Dopo, abbiamo scaricato il file di installazione eh, del programma di fatturazione eh, elettronica FL18.jnlp. È partito praticamente da solo e la, facendo questo comando java, java WWS eh, E poi si è scaricato da solo dal server di agenzia delle entrate. È partito abbiamo dato tutti i permessi, diciamo di collegare il nostro computer a, el, al server di agenzia delle entrate e per quello che so io funziona io non lo sto utilizzando, vi faccio solo, mi è stato solo chiesto di installarlo quindi eh, se eh, lo state utilizzando e lo provate potete fare eh, dei commenti e verificare se è vero che effettivamente il software gratuito offerto da agenzia delle entrate può servire per creare delle fatture elettroniche in XML e poi collegarlo e depositarlo ad agenzia delle entrate. Il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine e spero vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.